Buongiorno a tutti, allora, nella lezione di questo video di questa lezione, eh, parleremo di diagrammi di flusso quindi abbiamo già visto in aula uno dei metodi per rappresentare degli algoritmi in fase di sviluppo soprattutto quando ci, ci ragioniamo che era appunto il metodo del, dello pseudocodice quindi scrivendo del testo strutturato, incolonnato, ordinato eh, ci permetteva di esplicitare quale fosse il ragionamento, quali fossero i passaggi un altro metodo è un metodo più grafico, più visuale, eh, per rappresentare la stessa, la stessa tipologia di informazioni, quindi è visto come un po' un'alternativa o pseudocodice o diagrammi di flusso, o diagrammi di flusso o flowchart se vogliamo usare il termine, eh, in termine americano. Eh, e anche qua è uno strumento no, eh, molto semplice che ci aiuta no, nel ragionamento, nell'impostazione di un algoritmo che poi ovviamente poi nei passi successivi dovremo poi implementare e codificare esplicitamente in Python nel linguaggio di programmazione come funzionano questi diagrammi di flusso? beh, innanzitutto seguendo diciamo, il nome innanzitutto sono dei diagrammi che quindi sono fatti di vari elementi grafici che rappresentano le operazioni da compiere e quindi ogni blocco di questi diagrammi rappresenta una tipologia di informazione diversa e poi complessivamente rappresentano il flusso no, di, questi, eh, di queste operazioni. Quindi questi diagrammi, questi blocchi sono collegati tra di loro in modo da eh, descrivere qual è il percorso che il flusso di esecuzione dovrà fare. Okay? Quindi c'è le operazioni e i collegamenti di queste operazioni che rappresentano il flusso stesso. Um, per quanto riguarda i blocchi quindi le operazioni elementari che si possono compiere sono essenzialmente di tre tipologie no? quello che qua viene eh, identificato con una forma di eh, un rettangolo quindi eh, par parla di un task, di un compito di un'operazione di tipo semplice un'operazione esecutiva quindi queste operazioni qua semplici possono essere ad esempio dei calcoli eh, possono essere eh, ops, possono essere delle assegnazioni, possono essere eh, no, operazioni di questo genere su, sui, tipicamente sui numeri che eh, coinvolgono, eh, ad esempio calcoli numerici, sui numeri che coinvolgono la nostra elaborazione e cose di questo genere, no? questo come esempio, poi vedremo man, man mano che andiamo avanti quali sono i tipi di operazioni che possiamo compiere il secondo tipo di blocco, che invece è qui rappresentato con un parallelogramma, quindi in rettangolo inclinato, rappresenta l'operazione di input e di output. No? Quindi l'input è la fase in cui il programma legge i dati dall'utente, qui io eh, sto sempre pensando il diagramma di flusso come qualcosa che descrive il comportamento del computer, dell'algoritmo. E quindi quando dico leggere è il computer che legge e da chi leggerà? Leggerà dall'utente, oppure leggerà da un file, leggerà da, eh, da una tabella memorizzata da qualche parte. Sono informazioni che entrano dentro il programma. Eh, mentre invece per quanto riguarda l'operazione di output, sono operazioni nelle quali dei valori, dei risultati tipicamente vengono stampati eh, sullo schermo, sul video, eh, oppure vengono salvati. I eh, risultati no? eh, salvati da qualche parte su un file, una tabella, in un foglio di calcolo eccetera eccetera queste sono operazioni di input-output che non comportano nessuna elaborazione nel senso che i dati che c'erano prima ci sono gli stessi che ci sono dopo quindi non cambiano, non vengono eh, calcolati nuovi valori, semplicemente vengono trasferiti tra eh, il, il, il programma quindi tra il laboratorio su cui lavora questo algoritmo e il mondo esterno a tale, a tale laboratorio, a tale, a tale calcolatore. Quindi eh, sono i dati di in ingresso in input e i dati di uscita in output. E poi c'è il terzo tipo di blocco, che è quello che rende le cose un pochino più complicate o un pochino più divertenti, che è il blocco condizionale. No? Un blocco condizionale, eh, al suo interno, no? ci permette di specificare una condizione ossia un'espressione che può essere vera oppure falsa. Ad esempio, una condizione del tipo A è minore di B, oppure C è uguale a 0, oppure Z è pari, è un numero pari, e così via. Sono tutte espressioni che lavorano con valori che il programma già possiede, e si chiede se esiste una certa relazione tra questi valori. E questa relazione può esistere oppure non esistere, cioè questo confronto può avere esito positivo, vero, no? indichiamo con vero, true, Ops, uh, true. a volte lo indichiamo con t, come, che è l'iniziale di true, a volte iniziamo con v, che è l'iniziale di vero, in italiano, uh, e allora in questo caso, nel caso in cui, quando l'esecuzione del programma arriva in quel punto, la condizione sia vera, quindi nella fattispecie il valore che ha la variabile A in quel punto è davvero minore del valore che ha B in quel punto, allora l'esecuzione del programma proseguirà, in questo caso, nel ramo vero. Quindi il programma farà un'esecuzione di questo genere. Arriva qui, controlla che A sia minore di B, se lo è, esce da questa parte e continua giù. Se invece non lo fosse, quindi se per caso in questo caso... A ah, non fosse minore di B perché magari è uguale o perché magari è maggiore, allora in questo caso l'esecuzione del programma continuerebbe però uscendo dal ramo falso, F come falso, e quindi l'esecuzione farebbe qualcosa di questo genere. Quindi in questo caso abbiamo un blocco che ci permette di andare a modificare il comportamento del programma sulla base dei valori che il programma possiede, ossia sulla base dei calcoli che esso stesso avrà fatto nelle operazioni precedenti. Hm? Questi sono i tre blocchi elementari, i tre blocchi minimi no? con cui si costruisce qualunque tipo di diagramma di flusso. Eh, non facciamoci diciamo così, eh, illudere dalla semplicità di questi tre blocchi, perché alla fine con la loro combinazione, con la combinazione i vari di questi blocchi, si riescono a ottenere programmi di qualunque livello di complessità, quindi non, solo, non perché questi blocchi sono pochi, sono semplici. E, e sono elementari che ci si debba per forza fermo, fermare ad algoritmi elementari mm. ehm, sono chi, chi diciamo, si trova bene a lavorare in modo visuale e soprattutto magari ha una buona mano a disegnare e si trova abbastanza bene a, a fare un primo schizzo del comportamento del programma perché a questo punto visivamente si riesce a vedere, a capire no, eh, dove il programma eh, così, Andrà a finire in funzione delle varie condizioni e soprattutto ci permette di esplicitare, ci obbliga ad esplicitare tutte le varie casistiche, tutte le varie condizioni che si possono verificare perché eh, dovrò poi decidere quali sono le condizioni da verificare e quali sono le conseguenze, quindi le azioni che il programma dovrà fare in un caso eh, oppure nell'altro. E allora nel costruire un flowchart eh, essenzialmente è molto semplice, basta capire quali sono i blocchi di cui abbiamo bisogno e collegarli con delle frecce nella sequenza in cui vorranno essere eseguiti ovviamente queste frecce devono essere univoche, non devo fare è un unico blocco, devo uscire una freccia sola con eccezione del blocco di scelta dal quale escono due frecce ma siano chiaramente etichettate come vera oppure falsa no? allora in questo caso un blocco ha due uscite Ehm um, e le frecce devono sempre partire da un blocco e arrivare a un altro blocco non è possibile che un ramo, a un certo punto una freccia si biforchi oppure due frecce si uniscano in una sola no? per mantenere l'ordine e per mantenere la chiarezza ovviamente questi blocchi tra di loro si possono combinare no? quindi qui ad esempio abbiamo eh, dei modi un pochino più articolati di combinare dei blocchi elementari per costruire dei costrutti un pochino più articolati quello di sinistra è relativamente semplice ho un blocco di scelta, quindi entro a un certo punto da qui, ho un blocco di scelta e sulla base di questa scelta andrò a fare l'azione 1 eh, che avviene quando, la scelta, quando la, eh, il blocco di scelta ha determinato che la condizione è falsa, mentre invece il blocco che qua chiamo 2 verrà eseguito quando il blocco di scelta ha determinato che il valore della condizione era un valore vero. Quindi in questo caso il programma arriva qui, immaginatevi eh, la, la, la CPU del calcolatore che arriva qui, valuta questa condizione, dicevamo potrebbe essere c uguale a 0, z è un numero pari, cose di questo genere, il discriminante dell'equazione è negativo, e questo può dare una risposta vera o falsa sì o no non c'è la risposta giusta o sbagliata no? semplicemente è un calcolo che può essere verificato oppure no e se una, un calcolo che quasi sempre un, sarà usato un confronto no? un uguale, un maggiore, un minore e allora a questo punto il programma prosegue di qui e oppure di là no? quindi questi due blocchi che ho che qui sono chiamati far, ramo falso e ramo vero che io ho evidenziato con i numeri 1 e 2 per come è costruito questo programma vengono eseguiti in esclusione o eseguo il blocco 1 o eseguo il blocco 2 ma per come sono messe le frecce non potrà mai succedere che io esegua entrambi perché se sono uscito dalla F e sono andato a eseguire il blocco 1 non potrò tornare a fare il blocco 2 no? perché poi la freccia in uscita dal blocco 1 prosegue va avanti e eh, quindi non possono mai essere eseguiti entrambi ma non posso neanche saltarli entrambi cioè uno dei due di sicuro dovrà essere eseguito quindi ho creato un'alternativa stretta tra due possibilità e la scelta tra due possibilità dipende appunto da questa condizione ecco nel caso in cui le alternative tra cui dovessi scegliere fossero più di due potrei usare ad esempio un costrutto come quello che è indicato sulla destra dove io una serie di scelte che ne so magari qui c'è un A maggiore di 7 se A è maggiore di 7 faccio una certa cosa, altrimenti vado a controllare se A è maggiore di 5. E se non è maggiore di 5 vado a controllare se A è maggiore di 3, ad esempio. No? Voglio sognare dei punteggi, ad esempio. No? Quindi se A è maggiore di 7 allora farò il primo blocco, no? ti dirò ok sei stato bravo perché il tuo valore A è alto, altrimenti quando arrivo qui chiaramente sono sicuro che, sono sicuro che A è minore o uguale a 7 non ho più bisogno di confrontarlo. Di sicuro, di sicuro, se sono uscito dal ramo falso, questa condizione era falsa e quindi non è vero che a fosse maggiore di 7, per cui di sicuro a è minore o uguale a 7. Qui, qui sopra non lo sapevo, ma qui sotto lo so, sono sicuro. Qui sopra non avevo inform nessuna informazione sul valore di a, scusate questo menu continua a saltare fuori, eh, non avevo nessuna informazione sul valore di a. In questo punto ma adesso se ho superato il primo blocco di scelta perlomeno so che il valore di a è maggiore oppure non è maggiore di 7 e allora a questo punto questo secondo blocco di scelta agirà su un valore di a che so per certo essere minore o uguale a 7 e si chiede se è maggiore di 5 quindi in pratica io uscirò da qui su questo ramo vero con i valori compresi tra 5 minore a, minore o uguale 7. E quindi questa scelta 2, questo blocco 2, lo farò, verrà eseguito con questi valori di A. Altrimenti, allora se questo è falso, allora sarò sicuro che A è minore o uguale anche di 5, non solamente di 7. E allora andrò a controllare la terza scelta, se A è maggiore di 3. Quindi in questo caso io... Eh, se la scelta 3 ehm, esce dal ramo vero vuol dire che la condizione A maggiore di 3 è vera quindi A è maggiore di 3, 3 è minore di A ma noi sapevamo già anche che A era minore o uguale a 5 era minore o uguale a 5 perché se no non saremmo mai arrivati qui siamo arrivati qui perché A di sicuro era minore o uguale a 7 se abbiamo passato il blocco 1 era minore di 5 perché abbiamo passato il blocco 2 minore o uguale di 5 e quindi Adesso scopriamo che è maggiore di 3, quindi A sarà maggiore di 3 e minore di 5 e quindi eseguo questo blocco qua, il terzo. Nell'ultimo caso, eh, nell caso io sono sicuro di che cosa? Sono sicuro che se sono uscito dal ramo falso a seguito di una scelta A maggiore di 3, eh, A sarà sicuramente minore o uguale a 3. E quindi questo altro blocco viene eseguito in questa ulteriore casistica. Qui è abbastanza facile seguire perché basta andare passo passo, eh, al computer non interessano i ragionamenti sofisticati, il computer vede un blocco per volta e, e si chiede, ok, in questo blocco cosa devo fare, questo confronto, ok, questo confronto sulla base del valore attuale di A, è verificato o no? Se sì vado da una parte, se no vado dall'altra, fine. Ok? Siamo noi che con il nostro ragionamento capiamo che, dalla combinazione di scelte che il programma ha seguito allora il valore di A deve essere di questo tipo meglio ancora noi facciamo il ragionamento inverso perché il diagramma di flusso non è che nasce dal nulla lo stiamo costruendo noi quindi il ragionamento inverso dobbiamo fare ok? che dobbiamo fare sarà del tipo questa operazione va fatta in un certo caso per una certa combinazione di valori allora devo capire quali sono i controlli, i confronti che devo fare per sapere se quella combinazione di valori è verificata o no e quindi se devo fare questa operazione. Okay? Quindi noi dobbiamo passare dalla conoscenza, come si dice in gergo di dominio, la conoscenza del problema che stiamo risolvendo, che ci fa capire, ci fa, dobbiamo conoscere noi in quale situazione dobbiamo fare una certa cosa in quale situazione dobbiamo fare un'altra cosa e ovviamente quali sono queste cose da fare e poi tradurlo in una serie di passaggi elementari, di controlli elementari, che il computer potrà poi eseguire uno alla volta senza pensare, di fatto, senza capirci nulla. Semplicemente esegue seguendo le frecce, seguendo i blocchi. Allora, tanto per fare un esempio un po' meno astratto, no? provare a concretizzarlo, concretizzare questo ragionamento, eh, possiamo provare a fare un, un semplice esercizio di formalizzare un problema che tutti noi sappiamo risolvere a occhi chiusi no? ad esempio un'equazione di secondo grado no? eh, noi sappiamo benissimo come si risolve un'equazione del tipo eh, ax alla seconda più px più c è uguale a zero okay? se vi ne danno una ve la, sa ve la, eh, ve la sapete risolvere non solo, addirittura abbiamo imparato, ci hanno fatto imparare a memoria come fosse la cosa più importante della nostra vita eh, la formuletta che dice x1,2 no? uguale era meno b più o meno radice di b alla seconda meno 4 per a per c il tutto fratto 2a, tu no? se non sbaglio. Ecco, questa è la nostra conoscenza di dominio. Noi sappiamo cos'è un'equazione di secondo grado, sappiamo come farla risolverla. Ma un calcolatore cosa potrebbe fare? Allora, se noi volessimo implementare l'algoritmo per risolvere l'equazione di secondo grado, e, eh, allora, un algoritmo ha un punto di partenza, un punto di arrivo e una serie di blocchi in mezzo, una serie di passaggi in mezzo normalmente nei primi blocchi, nei primi passaggi dovrà acquisire i dati su cui può lavorare perché quella formula lì dice tutto ma non dice nulla perché fino a quando io non conosco il valore di a, b e c quella formula non la posso applicare sì, ci possono fare dei calcoli simbolici ma nella realtà non sto risolvendo l'equazione quando avrò dei valori numerici per a e b e c allora potrò metterli nella formula e vedere che risultato viene quale o barra quali risultati escono fuori quindi normalmente un programma nella prima parte della sua vita acquisisce i dati di cui ha bisogno. Input. Poi fa delle elaborazioni, e in questo caso le elaborazioni possono essere anche complicate, no? Perché sappiamo che qui c'è una radice quadrata, quindi questa qui bisogna fare attenzione a che segno ha il suo argomento. C'è una divisione, quindi bisogna fare attenzione a se il denominatore sia nullo oppure no. C'è un più o meno, che in realtà è un trucco per nascondere due formule in una sola. Quindi non è un'elaborazione così banale, non posso scrivere questa formula al calcolatore e sperare che lui capisca e la, e la applichi, applichi, applichi le varie sfumature nei vari casi. Okay? Ehm. E quindi dovremmo insegnare al calcolatore come in qualche modo andare a interpretare i vari passaggi. Poi ovviamente i calcoli li fa lui, cioè l'elemento alla seconda, il calcolo della riccia quadrata lo fa. Il problema è sapere che in alcuni casi non lo devi fare. O in alcuni casi non hai due soluzioni, ma ne hai una sola, e cose di questo genere. Okay? Quindi, riassumendo, la prima fase l'algoritmo dovrà acquisire i dati, poi c'è una fase, che è normalmente è la più pesante, in cui deve elaborare questi dati, quindi applicare una serie di passaggi matematici e logici, e poi ci sarà la fase finale, in cui di output. In cui il programma può presentare i risultati che ha ottenuto, no? rivelare i risultati che ha ottenuto, i valori che ha calcolato in questo caso. E poi alla fine il programma termina, ricordiamoci che noi abbiamo detto che un algoritmo assolutamente deve terminare, se no non è un algoritmo, semplicemente un modo per perdere tempo. Allora, questo lo facciamo identificando ben chiaramente qual è il punto di partenza e il punto d'arrivo di un algoritmo. Quindi normalmente abbiamo un'etichetta che chiamiamo start un'etichetta che chiamiamo stop, adesso le scrivo qua tanto per... che sono dei blocchi non eseguibili, non, sono, non corrispondono a operazioni vere, ma ci permettono di identificare il punto di partenza, il punto di arrivo del diagramma di flusso. Quindi da dove devo iniziare? E start è l'unico blocco che ha solamente una freccia che esce e non ha nessuna freccia che entra, e ovviamente viceversa stop sarà l'unico blocco che ha una freccia entrante, ma non ha più nessuna freccia in uscita, perché l'elaborazione è lì si è fermata allora nel nostro caso l'equazione le di secondo grado cosa dobbiamo fare? provo a disegnarlo qua a destra ovviamente ci sarà la parte di avvio dell'esecuzione quindi un blocco start lo disegniamo vale per non confonderlo con i blocchi eh, di esecuzione vera e propria e poi abbiamo detto che il programma come prima cosa deve acquisire i dati che gli servono quindi acquisirà il dato A quindi noi possiamo scrivere ad esempio input A e lo metto dentro un blocco di forma a parallelepipedo. Poi avrò un secondo blocco del tipo input B e un terzo blocco dello stesso tipo di tipo input C. Così. Questi vengono eseguiti in sequenza all'avvio del programma. Così Qui ci metto delle frecce. Questo sta dicendo che appena il programma parte la prima operazione che dovrà fare sarà quella di leggere il valore di A, di acquisire dall'esterno, dall'utente, il valore di A, poi di acquisire il valore di B e infine di acquisire il valore di C. In quest'ordine i blocchi sono collegati in quest'ordine e quindi l'esecuzione avverrà in quest'ordine non contemporaneamente, non prima C e poi A e poi B, no? esattamente in questo ordine e tutti e tre obbligatoriamente, non ne posso saltare uno. Qui stiamo dando le istruzioni precise e la macchina le eseguirà con la massima eh, ordine, con la massima eh, stupidità possibile, nel senso che l'istruzione è così, le esegue con precisione ma anche senza ragionare, senza pensare che una certa cosa magari la potrebbe saltare o potrebbe fare in modo diverso. No, la esegue esattamente così. E questa è un pochino anche la, la difficoltà nostra di pensare di codificare una soluzione in un modo es estremamente rigido, ossia che quando viene eseguita in modo estremamente rigido, dia un risultato valido. Dopodiché, quando ho fatto questo, posso iniziare la fase di elaborazione vera e propria, che si distinguerà, si ramificherà sulla base di varie condizioni. Ecco io adesso qua, come parentesi, ho messo tre volte questo blocco input, no? ma eh, magari avrei potuto anche scrivere input A, virgola B, virgola C e in un blocco solo avrei indicato queste tre operazioni, oppure avrei anche potuto fare una scorciatoia ulteriore di scrivere A, B, C direttamente dentro un blocco senza scrivere la parola input. Sono tutte forme alternative, sono tutte forme lecite, che dipendono un pochino dall'esperienza che si ha con questo formalismo. Chiaramente il primo, quello che ho disegnato qui, è la versione più completa, anche più pedante, se vogliamo, no? più dettagliata. Eh, quando si va avanti si tende, quando si va avanti si comincia ad essere un pochino più, diciamo così, esperti, eh, si tende a semplificare un pochino, no? E quindi a non indicare tutto dettaglio per dettaglio, e disegnare e, diciamo così, iscrivere dentro i blocchi delle operazioni un pochino più articolate, già un pochino composte, non, non più istruzioni elementari eh, atomiche. Okay? Però questo, è per dire, che non necessariamente dobbiamo sempre essere pedanti fino all'ultimo dettaglio, se sappiamo esattamente che cos'è, possiamo prenderci delle scorciatoie. Allora, il vero diagramma di flusso, le vere operazioni, sono comunque e sempre queste tre in questo ordine. Poi noi, per brevità di scrittura, possiamo accorciarlo in qualche modo, in un modo o nell'altro. Però ricordiamoci sempre che sono scorciatoie di cui noi ci prendiamo la responsabilità. Ok, lo scrivo veloce perché tanto so di che cosa si tratta e quindi non mi sto a perdere nei dettagli. Ma ovviamente alla macchina dovrò poi dare prima o poi i dettagli perché da sola la macchina non lo può capire. Ma io almeno non perdo tempo, diciamo così, a enumerare, a dettagliare delle cose banali che non, non comportano nessuno sforzo di ragionamento sta poi a noi ovviamente sulla base dell'esperienza che abbiamo una parte del programma, magari quella più semplice dettagliamola di meno una parte del programma, quella più complicata la dettagliamo di più perché abbiamo bisogno di seguire meglio il ragionamento che fila all'interno di questa parte ok, qui abbiamo grosso modo finito la parte di ingresso perché non abbiamo altri dati da chiedere e quindi cominciamo a fare l'elaborazione. Possiamo applicare questa formula di brutto? E eh no, aspetta un attimo. No? Dobbiamo fare una serie di distinguo. Eh, forse il primo distinguo che vi viene in mente è dobbiamo verificare se delta è maggiore di 0 o minore di 0. Eh, in realtà c'è un altro più fondamentale, secondo me, che sarebbe da fare prima, prima ancora. Cioè, questa è veramente un'equazione di secondo grado? Oppure lo è per finta? Cioè, il valore di A è 0 o è diverso da 0? perché se il valore di a fosse 0 saremmo di fronte a un'equazione di primo grado per la quale non ha senso calcolare il discriminante che varrebbe il valore assoluto di b ma non serve a niente e quindi non ha neanche senso andarsi a imbarcare nell'applicazione di questa formula perché in realtà non ci serve no? se ne applica una più semplice quindi la prima verifica da fare, noi non possiamo dare nulla, possiamo dare nulla per scontato. Mi hanno detto, risolvi un'equazione di secondo grado, ma noi non possiamo dare per scontato che sia davvero un'equazione di secondo grado. Mi hanno dato tre numeri l'unica cosa che sa il programma è che ha ricevuto tre numeri. Questi tre numeri deve trattarli come tre coefficienti e poi poco per volta scoprirà qual è il loro valore. Allora, la prima verifica che io mi sento di fare è controllare se per caso... Ops, torniamo al colore blu se per caso A è uguale a 0. Perché se A è uguale a 0, ramo vero, dovrò risolvere in realtà un'equazione di primo grado. Se A non è uguale a 0, ramo falso, dovrò risolvere effettivamente un'equazione di secondo grado. Quindi qua vuol dire che è il caso di un'equazione di primo grado, lo scrivo così come commento, e qua invece un'equazione di secondo grado, davvero di sicuro, qui sono sicuro perché il coefficiente a è diverso da 0. E ovviamente si risolvono in modo diverso. L'equazione di primo grado, ci ricordiamo, sarà del tipo Bx più C è uguale a 0. Se sono nel caso nel caso in cui a è uguale a 0. Allora questa qua come si risolve? Si risolverà dicendo che x uguale, se mi ricordo bene, è meno c fratto b. Meno b su a, normalmente abbiamo in mente, ma qui i coefficienti non si chiamano a b, si chiamano b e c. Allora in questo caso, guardatevi, fatemelo scrivere sotto se non ho spazio, eh, x uguale meno c fratto b. Allora in questo caso eh, noi possiamo proseguire con la risoluzione ad esempio di quello del, del primo grado calcolando il risultato x uguale meno c fratto b. Attenzione che qua c'è una divisione quindi devo distinguere i due casi in cui b sia uguale a 0 o b sia diverso da 0. Giusto? Altrimenti che farei rischierei di far eseguire al calcolatore un'operazione illecita di divisione per 0 con il che il programma si blocca segnalando l'errore e quindi non dà un risultato all'utente quindi in questo caso so che è una creazione di primo grado vado a vedere se effettivamente il coefficiente b esiste oppure no quindi se b è uguale a 0 oppure no quindi se B fosse uguale a 0, e qua disegno il vero, ma sempre di qua a sinistra, tanto per abbiamo preso questa abitudine, non c'è nessuna regola se il vero deve stare a sinistra oppure a destra. Okay? Così come qua io ho scritto A uguale a 0, vero o falso, avrei potuto in modo del tutto equivalente scrivere A diverso da 0, e ovviamente di qua ci sarebbe stato falso e dall'altra ci sarebbe stato vero. Ovviamente sono la stessa cosa. Quindi, se per caso b uguale a 0 o se b è diverso da 0, falso. Allora, nel caso in cui b sia diverso da 0 è molto facile, perché a questo punto devo semplicemente calcolare che x lo calcolo col valore meno c diviso b. Questo è il primo blocco di calcolo che abbiamo inserito nel nostro algoritmo. Lo disegno come un rettangolo e dico, calcola il valore meno c fratto b, c esiste, sì perché l'ho letto prima, b esiste, sì perché l'ho letto prima, e sono sicuro che b è diverso da 0. Se c fosse 0 diverso da 0 non me frega niente, questa formula vale comunque. E il risultato lo metto, qui uso una frecciolina, per dire questo calcolo qua, lo memorizzo dentro una variabile, diciamo così, che chiamo x, che userò per, subito dopo per visualizzare il risultato. Quindi avrò subito dopo l'operazione di stampa, del valore di x e adesso qua ci metto un rombo messo così perché questa è un'operazione di output che avviene subito dopo il calcolo ok? quindi ho calcolato un valore e l'ho stampato dopo aver fatto i controlli che mi dicessero che il calcolo di questo valore era lecito e da qua ho finito nel senso che qua potrei terminare il programma non ci metto subito un blocco stop perché in realtà ho diciamo così, in sospeso tutta una serie di altri percorsi e quindi dovrò trovare uno stop unico che termini il programma qualunque siano le condizioni che si sono verificate. Quindi lasciamo in sospeso, sappiamo che in realtà da qua non dobbiamo più fare nulla se non arrivare allo stop. Abbiamo fatto tutto ciò che dovevamo fare. I, sul lato sinistro di qua cosa succede? noi abbiamo un'equazione che ha a uguale a 0 e b uguale a 0 quindi in questo caso abbiamo un'equazione del tipo c uguale a 0 dove c'è termine noto uguale a 0 termine noto uguale a 0 eh, può essere un'equazione impossibile se il termine noto è un numero, ricordiamoci che è un numero il termine noto no? eh, se è un numero diverso da 0 allora l'equazione è impossibile se è un numero uguale a 0 allora l'equazione si chiama indeterminata Va bene? Allora, anche qua dovremo fare un'altra scelta sulla base del fatto che c sia uguale a 0. Un altro rombo. Se c è uguale a 0, vero, l'equazione è indeterminata, cioè della forma 0 uguale a 0, cioè vale sempre. Indeterminata. E lo metto in un blocco di output stampo questo messaggio determinata se invece fosse falso sarà un'equazione impossibile. Così, così. Quindi qui ho tutta una serie di casistiche che dipendono dai valori nulli o non nulli di A, B e C. Dopo aver stampato indeterminato, dopo aver stampato impossibile, non ho più nulla da fare. No? Quindi, una cosa che posso fare, che viene comodo fare, è andare a raccogliere questi vari flussi in un unico punto. Mettiamo semplicemente un puntino qua, che raccoglie questi flussi, e poi prosegue in un modo solo, in modo congiunto. Okay? Questa. Parte sinistra, diciamo così, diagramma di flusso, ci ha servito per risolvere l'equazione quando questa è degenere di primo grado. E ci rimane da fare ancora la parte per cui avevamo iniziato, che era quella dell'equazione di secondo grado vera e propria. Allora, a questo punto su, eh, mi sposto a destra, okay, sul ramo vero, sul ramo falso, del falso della condizione A uguale a 0, quindi è il caso in cui sono sicuro che A sia diverso da 0 e mi conviene a questo punto calcolare il discriminante dell'equazione no? calcolare il famoso delta quindi qui mi metto un blocco di calcolo che permette di calcolare il delta uso pure il simbolo delta tanto sto scrivendo a mano posso usare i simboli che voglio se scrivessi al calcolatore il delta sulla tastiera non ce l'ho scriverò una, una D oppure scriverò delta per esteso Ed è, e questa vale B alla seconda meno 4C quindi B alla seconda meno 4 per A per C questa è una elaborazione. qua. E perché ci calcoliamo il delta? Perché a seconda del valore del delta devo fare cose diverse. Se il delta è negativo succede una certa cosa, se il delta è nullo succede una seconda cosa, se il delta è positivo succede una terza cosa ancora, che è il caso normale, diciamo così. quello in cui l'equazione è risolubile con due soluzioni distinte e allora poiché abbiamo tre casi noi dobbiamo costruire tre casi diverse, diversi usando dei blocchi di scelta che, hanno, che, che sono in grado di distinguere solamente tra due opzioni quindi dovremo costruire una piccola cascata di blocchi di scelta adesso fatemi fare un po' di spazio in questo disegno ok? e continuiamo di qua quindi noi ho calcolato il discriminante l'ho calcolato perché a seconda che il discriminante sia minore di zero Capitano delle cose, e se il discriminante è minore di 0 sappiamo che l'equazione non è risolubile perlomeno tra i numeri reali. Non andiamoci a complicare la vita con i numeri complessi proprio oggi. Se invece non è eh, diverso da 0, nel caso falso, in cui questa condizione, che il discriminante sia minore di 0 sia una condizione falsa, vuol dire che io so che il discriminante a questo punto sarà maggiore uguale, eh, lo scrivo scusatemi, per di spazio dall'altra parte, lo scrivo qua, vuol dire che sono sicuro che il delta è maggiore o uguale a 0. Però maggiore o uguale non mi basta, perché maggiore vuol dire una cosa, uguale vuol dire un'altra, e quindi avrò bisogno di un secondo blocco di scelta che mi controlla se delta fosse uguale a 0. Anche questo avrò un caso vero e avrò un caso falso. Questo somiglia no, all'esempio che abbiamo visto sulle slide. Allora, se il delta è minore di 0 vuol dire che l'equazione non è risolubile, quindi stampiamo, non, eh, diciamo così, impos chiamiamola impossibile. In campo reale è un'equazione impossibile perché non ha soluzioni. Impossibile. E un blocco di stampa semplicemente mando in output questa informazione che è impossibile. Se invece il delta è uguale a 0, posso calcolare, avrà una sola soluzione e calcolerò questa singola soluzione. E nel caso in cui il delta è uguale a 0, eh, la soluzione sarà, vado a prendere la formula generale, questo delta vale 0 è meno b fratto 2a. Quindi in questo caso posso calcolare che x uguale meno b fratto tra parentesi 2 per a chiusa tonda e calcolo scusate qui è scritto uguale dovrei mettere una freccia per dire calcolo questo valore e lo metto dentro x e dopodiché stampo x io ho questi due casi in entrambi i casi qua poi ho finito, non devo fare più nulla e quindi il programma può andare a fermarsi. Poi l'ultimo caso che mi è rimasto è quello del discriminante qua, eh, a questo punto era maggiore o uguale a 0, ho verificato se fosse uguale a 0 o no, se non lo è sono sicuro che a questo punto è delta maggiore di 0, di sicuro, matematicamente. E allora posso applicare la formula che mi va a calcolare che x1 è uguale a questo punto meno b più radice di delta fratto 2a, poi, poi è un blocco di calcolo, poi un altro blocco di calcolo che mi calcola x2 uguale meno b meno radice di delta, e sono sicuro che sono diversi perché delta è diverso da 0, fratto 2a, e quindi alla fine potrò avere un blocco che stampa x1 e x2 lo disegno come un parallelogramma quindi questa parte qui è la parte ingrandiamola un attimo per facilitare la lettura è la parte che mi determina il calcolo delle, delle soluzioni dell'equazione nel caso in cui questa sia davvero di secondo grado allora la vediamo qua eh, ripassiamola Abbiamo inizialmente, il, abbiamo inizialmente il, il controllo del discriminante, se è maggiore di 0, se è minore di 0, se è negativo l'equazione è impossibile, se non è negativo può essere nullo, se è nullo l'equazione è una soluzione sola, se invece non è nullo, esco dal ramo falso, calcolo le due soluzioni e le stampo. Alla fine di tutto questo ovviamente avrò finito, quindi anche qua per comodità posso mettere un unico pallino in cui vado a raccogliere tutti i rami di elaborazione che si possono chiudere, anche di qua, facciamolo così, e anche di qua alla fine abbiamo finito, non abbiamo più nulla da fare, quindi possiamo aggiungere un bellissimo finalmente blocco di stop, che va a raccogliere sia lo stop della variante A uguale a 0 sia lo stop della variante A diverso da 0. Ecco, questo come primo algoritmo ci è venuto fuori un po' disordinato come disegno. Probabilmente se avessimo visto questo, semplicemente se avessi aperto con questo disegno non si sarebbe capito nulla, ma l'abbiamo costruito insieme passo a passo e questo diciamo, ci aiuta appunto a, a seguire il ragionamento, a capire che cosa sta succedendo, no? poi sicuramente si può poi ridisegnare in modo un più ordinato, ma eh, la struttura è questa, e quello che volevo farvi notare della struttura, una cosa abbastanza importante su cui insisteremo, e lo spiegherò meglio tra un attimo, è che noi abbiamo questo blocco di scelta, che qua evidenza in giallo, e questo blocco di scelta, determina un'alternativa tra questa prima parte 1 e questa seconda parte molto grande 2 e noi possiamo identificare che queste due alternative la chiudo qua si chiudono qui quindi questo, metto un pochino più in piccolo la figura così la vediamo insieme, tutta insieme anche se non riusciamo a leggere tutti i dettagli abbiamo un punto in cui si biforca l'esecuzione del programma in cui c'è questa scelta, questo punto qua sopra un punto in cui, e poi abbiamo due alternative mutuamente esclusive, uno e due e un punto sotto in cui si raccolgono i due flussi di esecuzione quindi il flusso di esecuzione è che è uno solo, a un certo punto si biforca si ha due strade alternative mutuamente esclusive e poi si raccoglie di nuovo in un unico punto da cui eventualmente possono proseguire insieme. Qui ora non c'è più nulla da fare, quindi anziché proseguire fanno stop e si fermano. Quindi è molto importante essere in grado di non disegnare blocchi a caso, con frecce a caso, ma ragionare su quali sono le alternative tra i vari blocchi, dove inizia e dove finisce l'alternativa. Ecco, anche in questo secondo, nella, nella metà destra della, eh, della figura cambiamo colore, abbiamo un momento qua in cui si dividono le elaborazioni, in questo caso abbiamo tre alternative, una, due e tre, e poi abbiamo un punto in cui si riuniscono, si tornano a riunire le elaborazioni. Quindi in questo caso abbiamo usato due blocchi di scelta, in realtà i blocchi di scelta sono qua, qui stiamo dividendo le elaborazioni e poi abbiamo eh, le alternative, di, delle quali verrà sempre eseguita una e una soltanto, e poi un punto fi finale in fondo in cui si riuniscono i flussi e si continua come se nulla fosse no, a eseguire le istruzioni successive. Quindi nonostante il diagramma sia apparentemente no, un po' disordinato, in realtà è molto ben strutturato. E con intendo proprio il fatto di poter riconoscere l'inizio e la fine delle varie biforcazioni e delle varie alternative. Questo ci aiuterà molto quando il programma diventerà complesso e quando vorremmo tradurlo in codice eh, ragionare esattamente in questo modo, quindi non nel singolo blocco, ma nella, nella eh, ramificazione e ricongiunzione dei flussi e delle alternative eh, di esecuzione. Va bene, questo conclude un po' il primo esercizio, Prossimo, proviamo ad andare avanti, ehm, qui c'è un, un altro esempio no, di, un, di un esercizio presente sulle slide che ci parla di, del calcolo di alcune spese di spedizione che seguono certi, diciamo, certe regole valide, in questo caso per gli Stati Uniti, Uh, e ci dice, questo è il testo che dobbiamo diciamo, considerare questa è la nostra, diciamo, così specifica i nostri requisiti che dicono le spese di spedizione di un certo pacco valgono 5 dollari negli Stati Uniti continentali cioè 48 stati centrali degli Stati Uniti d'America, in mentre invece verso l'Ewai e l'Alaska eh, costano 10 dollari e le spedizioni al di fuori degli Stati Uniti costano invece 10 dollari che è lo stesso prezzo dell'Ewai e l'Alaska allora ci sono tre alternative, la selezione va verso gli stati continentali, va verso Hawaii-Alaska oppure va all'estero, estero rispetto agli Stati Uniti. E questo è stato no, inizialmente no, eh, definito in questo modo. Eh, se sono all'interno degli Stati Uniti, sì o no? Se sì, allora possono essere Stati Uniti continentali oppure Hawaii-Alaska che sono sempre Stati Uniti ma non sono nella parte continentale. E allora mi faccio una seconda domanda. Se sono negli USA, sono USA continentali oppure USA diciamo così, separati. True, se sono continentali, allora costa 5 dollari. Altrimenti costerà 10 dollari. Adesso questo disegno non è ancora finito. E poi c'è il ramo invece in cui eh, se sono al di fuori, quindi qui diciamo, parliamo di estero, eh, dovrò pagare 10 dollari perché non sono all'interno degli Stati Uniti questo è diciamo, il diagramma che stiamo disegnando eh, noi dobbiamo a questo punto collegare a questo ramo falso lo speso di spedizione di 10 dollari ecco un tentativo potrebbe essere questo quello di andare a collegare no, qui questo ramo falso con questo blocco da 10 dollari che avevamo già c'era già e lì ci manda una freccia allora questo tentativo, questo istinto quasi che abbiamo di dire c'è già un blocco da 10 dollari, lo porto lì eh, in realtà è da evitare no? da evitare perché può portare dei problemi sia di comprensione che di manutenzione del nostro algoritmo no? eh, partiamo dal più semplice dal problema di manutenzione mettendo un blocco qua una freccia così noi stiamo in qualche modo dicendo che sarà sempre vero oggi e nel futuro che il costo delle spedizioni estere e sarà sempre uguale al costo delle spedizioni verso le Y. Perché in entrambi i casi vado a eseguire sempre la stessa operazione. Ma se un domani cambiassero le regole e uno decidesse che la spedizione estera costa 12, mentre quella per le Y continua a costare 10, questo programma non funziona più. Perché io qua non saprei più se metterci 10 o 12, perché è un valore unico che viene preso nei due casi. Quindi in un certo senso dobbiamo sempre pensare, questi sono dei dati, questo dato ripetuto due volte, questi due valori, questi due dieci coincidono per caso o coincidono per davvero e coincideranno sempre? Perché poi noi li dobbiamo trattare in modi diversi. Ci viene dato un dato, ma quel dato lì può variare? E se varia, variano sempre insieme, di uguale misura, oppure possono variare in modo diverso? Perché se possono variare in modo diverso, io devo, li vedo che sono uguali, ma devo pensarli come diversi, ok? pensare un pochino al futuro. E poi c'è l'altro problema di comprensibilità. Dicevamo prima nell'esempio che abbiamo fatto dell'equazione di secondo grado che era facile identificare dove iniziavano e finivano le scelte e quali fossero i blocchi alternativi. Ecco, in questo caso qua non è più tanto chiaro, perché questo blocco shipping da 10 fa parte di una scelta che inizia qui, ma fa anche parte di una scelta che inizia là. E sono due scelte diverse che condividono uno dei propri rami. E quindi qua sotto, quando finisce questa scelta, questo punto di arrivo, non sappiamo più se è il punto di arrivo di questa prima scelta o di quell'altra seconda scelta. Cioè non c'è più una struttura ordinata del diagramma. Sono tanti blocchi collegati dalle frecce, se io seguo le frecce... Questo programma in questo momento si comporta in modo corretto, però diventa difficile da gestire, diventa quasi impossibile tradurre in un linguaggio di programmazione dove è importante capire chi è dentro e chi è fuori ai rami di scelta e come dicevamo già prima è difficile poi farlo evolvere, modificarlo qualora ce ne, se ne scoprisse la necessità. La soluzione migliore è quella di dire, va bene, una volta che sono in questo ramo falso, questo è il mio ramo falso e questo è il mio ramo vero della prima scelta. E sono due mondi separati e non si toccano. E se devo ripetere qualche cosa, pazienza, la ripeto. Però vedete che qui ho un ramo falso che ha un punto di inizio ben preciso e un punto di fine ben preciso. E qui un altro ramo vero che ha un punto di inizio ben preciso e un punto di fine ben preciso ingresso e uscita, una sola ingresso e una sola uscita, una sola ingresso e una sola uscita. Nel disegno di prima, questo blocco aveva due ingressi e un'uscita, c'era uno sbilanciamento che non permetteva poi di riuscire a separare no, questi vari diagrammi. Quindi dobbiamo cercare di riuscire a mantenere sempre non solamente le operazioni da fare, ma anche la loro struttura, infatti questi si chiamano diagrammi di flusso strutturati, perché permettono sempre di identificare il punto di inizio e il punto di fine, delle varie operazioni di scelta e quindi permettono anche poi di riuscire a ristrutturare i diagrammi in modo diverso o semplificarli qualora diventassero troppo complessi eccetera uno dei motivi per cui io istintivamente tendo a preferire lo pseudocodice indentando il codice piuttosto che disegnare diagrammi di flusso è che dentro un editor di testo queste porcate qua non riesci a farle perché devi per forza andare sulla riga sotto e rientrare rispetto alla riga precedente e una riga, se è scritta qua, non può essere contemporaneamente il rientro, diciamo così, annidato dentro una istruzione e dentro un'altra istruzione contemporaneamente. Mentre invece, insomma, su un foglio di carta bidimensionale, i gradi di libertà sono maggiori e quindi serve una disciplina maggiore, no? da, anche da parte nostra. Ma ovviamente il ragionamento che sta a monte è lo stesso, quindi sono due forme alternative di rappresentare queste cose. E ricordiamoci che costruire algoritmi corretti non è affatto facile no? nel senso che è famoso no? il famoso incidente di Denver dove no? l'aeroporto di Denver aveva fatto ricostruire il nuovo sistema informativo perché quello precedente era ormai obsoleto, era ormai antico da una nuova azienda che aveva fatto un sistema completamente nuovo più funzionale, più veloce eccetera eccetera eh, che in certo senso cerchiamo di automatizzare tutte le operazioni di lettura delle etichette stampa delle etichette in stradamento dei bagagli no? per cui quando tu lasci il bagaglio al gate poi ti va a finire effettivamente sull'aereo giusto e non su un altro caso oppure non cade in mezzo al nulla o in mezzo al magazzino eh, quindi questo progetto ambizioso e anche molto ben finanziato è passato alla storia perché è fallito miseramente e quindi quando è stato messo in funzione questo sistema l'aeroporto si è praticamente bloccato no? non, il sistema non funzionava e quindi sono stati costretti a chiudere no? l'aeroporto l'impiazzarlo con un sistema vecchio mh, rimettendolo in piedi in fretta e furia in parte facendo, portando avanti delle operazioni manuali e questa cosa qua è andata avanti per oltre un anno no? eh, con un costo eh, spropositato eh, questo perché il sistema era troppo complicato, articolato, non era non è stato testato bene, non era stato sviluppato bene, eccetera. Eh, quindi noi probabilmente non andremo no, a gestire una commessa di queste dimensioni, però cerchiamo di ricordarci no, che il software è un elemento critico ed è facilissimo, anche solo per un dettaglio, per una distrazione, far sì che il programma faccia una cosa sbagliata e quindi poi diventi inutilizzabile o crei poi dei problemi. Mm. Eh, e il software è uno dei prodotti umani più complessi, anche se non è così imponente come potrebbe essere un ponte o un grattacielo, perché è invisibile, ma il suo livello di complessità è sicuramente maggiore. Vabbè, Chiudiamo magari gli eh, ultimi 20 minuti eh, con un, un ultimo esercizio, questo qua che è proposto sulle slide. No? Eh, e ci chiede di aiutare il signor Fred che vende fiori al centro commerciale mazzi di fiori a calcolare delle statistiche in un certo senso sulla base eh, di ciò che lui vende no? allora eh, il, il capo di Fred eh, vuole, vuole sapere quindi vuole dotarsi di un software che gli permette di conoscere in qualunque momento della giornata eh, queste quattro informazioni quanti mazzi di fiori sono stati venduti fino a quel momento qual era il valore del mazzo più costoso che è stato venduto dall'inizio della giornata fino a quel momento, qual era il valore del mazzo meno costoso, e qual era il valore medio dei mazzi di fiori venduti in quella giornata. Okay? Questo è ciò che ci viene chiesto. Allora, noi dobbiamo sviluppare un programma che, faccia, che gestisca queste operazioni, in cui qual è l'input che riceverà questo programma? L'input che riceverà questo programma sono i mazzi di fiori venduti o meglio i prezzi dei mazzi di fiori venduti ogni volta che vendo un mazzo dirò ok ho venduto questo per 5 dollari per 3 dollari, per 20 dollari e il programma dovrà acquisire questi dati e ogni volta che acquisisce uno di questi dati calcola questi quattro valori che interessano al capo di Fred allora proviamo a passare di nuovo a, a disegnarci un no? diagramma di flusso di questo genere allora fatemi prendere una pagina bianca perché questa ormai ci spaventa da quanto è complicata. E anche qua partiamo con uno start eh, all'inizio della giornata. Eh, quale sarà l'operazione che deve fare il nostro programma? Innanzitutto deve sapere cosa è stato venduto. Quindi... Eh, lo parte chiedendo il prezzo del masso che ho appena venduto e poi sulla base di questo prezzo posso fare, calcola i valori allora qui chiaramente siamo Ancora un livello di descrizione semplificato, astratto. Calcola i valori da solo non vuol dire nulla, devo capire, devo poi dettagliare esattamente quali valori e come li calcolo. Ma per cominciare a ragionare, no? il diagramma di flusso serve anche a questo per ragionare un pezzo per volta. Il programma parte, legge un prezzo, calcola dei valori e poi possiamo dire che termina, possiamo dire che qui c'è uno stop. Quindi questo potrebbe essere uno al netto ovviamente di riuscire a dettagliare cosa vuol dire calcolo i valori, questo potrebbe essere il diagramma di flusso completo? Ebbè no, no perché in questo caso staremmo facendo l'ipotesi che venga venduto un mazzo di fiori nella giornata, questo qui ti do il prezzo, calcolo i valori, finito. non può arrivare a un secondo prezzo. Se arrivo stop il programma si ferma. Per cui come prima cosa io devo rendermi conto che eh, il programma dovrà continuare dopo che ha letto dei primi valori, o cioè dopo che ha venduto un primo mazzo di fiori, dovrà potersi predisporre a vendere un secondo e poi un terzo e poi così via. E come faccio? Beh, un modo potrebbe essere quello di far sì che dopo che ho calcolato i valori di relativi alla prima vendita, io possa tornare su e acquisire il prezzo di una seconda vendita e poi di una terza e così via. Quindi si fa circolare, si fa ripetere lo stesso blocco di istruzioni più volte. Quindi lo, il programma più volte dovrà ripetere la lettura di un prezzo e il calcolo dei valori che tengano conto ovviamente di ciò che è stato venduto in quel momento e anche di ciò che era stato venduto prima questo ci aiuta perché po possiamo vendere più eh, mazzi durante la giornata il problema è che questo non è un algoritmo perché non ha uno stop e un, ogni algoritmo deve poter terminare okay? altrimenti non lo possiamo chiamare algoritmo ma in pratica è inutile no? non fa nulla di utile Allora, qual è la condizione che permetta, se ci permette di dire che questo circolo qui, questa ripetizione di operazioni, finisce? E finisce quando finisce la giornata lavorativa. Quindi io potrei aggiungere una condizione che dice va bene, io è vero che dopo che ho calcolato certi valori devo tornare su, ma devo tornare su solamente se la giornata lavorativa non è finita. Quindi io potrei qui dentro mettere un blocco fine giornata punto interrogativo lo metto dentro un rombo e se non sono a fine giornata, falso allora torno su, perché sto ancora vendendo qualcosa se invece sono a fine giornata, quindi vero, stop. Quindi in questo caso abbiamo costruito quello che si dice un ciclo controllato. Un ciclo, cioè una ripetizione di operazioni controllata da una condizione, questa, in questo caso la condizione di fine giornata, che determina quando il ciclo deve continuare e quando invece deve fermarsi cioè devo smettere di girare e andare a fare qualcos'altro in questo caso il qualcos'altro è stop ma potrebbero anche essere altre operazioni quindi qui siamo, abbiamo usato sempre gli stessi tre blocchi eh? calcolo, input, output e controllo li abbiamo usati in un modo diverso per costruire un ciclo anziché costruire un'alternativa e questo ci permette appunto di ripetere queste operazioni e quali sono queste operazioni? E calcolo i valori, eh, adesso il lavoro da fare è qua dentro. Io potrei, anche ovviamente adesso dovrò ridisegnare questo diagramma mettendo al posto di calcolo i valori delle operazioni reali che mi vadano a calcolare esattamente quei quattro valori che mi servono. Io posso anche non farlo, nel senso che posso anche lasciare il diagramma così e disegnare a parte un diagramma che vada semplicemente a espandere, a esplodere il contenuto di questo blocco. Così faccio più diagrammi piccoli che in qualche modo si richiamano l'un l'altro, piuttosto che un disegno unico, complicato, con il rischio poi di confondermi. Quindi questo qua lo posso chiamare, chiamiamolo pure, diagramma A, e a parte mi faccio un blocco che inizia e finisce e descrive le operazioni che avvengono dentro A quindi ciò che disegnerò qua tra questi due pallini AA che ho disegnato dobbiamo immaginarcelo tra questo punto e questo punto tra l'ingresso e l'uscita del blocco A ci sono varie convenzioni grafiche per indicare questa cosa non stiamo fossilizzarci sulla grafica, l'importante è capirci allora cosa devo fare qua dentro, questo, dentro questo blocco A? Eh, ricordiamoci che qua, fatemi disegnare una sorta di linea tratteggiata per dire che queste sono due cose diverse sono su due pagine di quaderno diverse uno è il diagramma diciamo così complessivo d'alto livello e l'altro è il dettaglio del blocco A di come si svolgono le operazioni dentro il blocco A. E il blocco A cosa deve calcolare? E deve calcolare, c'è scritto qua, quanti mazzi di fiori sono stati venduti. Quanti mazzi di fiori sono stati venduti, come faccio a calcolarlo? e potrei tenermi traccia di quanti ne ho venduti e ogni volta che ne vendo uno in più incremento il valore, incremento il numero quindi potrò avere una, un valore n, diciamo che mi rappresenta quanti ne ho venduti finora e ogni volta che eseguo il blocco A questo n si incrementa di in un'unità. Quindi una delle operazioni che sicuramente dovrò fare qua dentro è prendere n e incrementarlo di in un'unità. Se ne avevo venduti 4, se n valeva 4, adesso che ho appena venduto un nuovo mazzo, n varrà 5. Quindi prendo n più 1, 4 più 1, 5, e lo metto al posto di n. Ok? E questa è un'operazione che mi tiene conto del numero di volte che ho fatto questa iterazione. Del numero di volte che ho passato che sono passato dall'input di prezzo e quindi ho venduto un mazzo nuovo. Attenzione però, che se io faccio questa operazione, la domanda lecita da farsi è, sì ma la prima volta quanto vale N? Perché ricordiamoci che il programma è scemo, lui parte dallo start, legge un prezzo, 10 euro, arriva nel blocco A, che in realtà è qui, Arriva qui e dice OK, devo, fare, devo calcolare n più 1. Quanto vale n? E chi sa cos'è n? Non ne ho mai parlato. n non esiste, non esiste ancora. Quindi, prima di poter usare questa espressione n più 1, dovrò impostare un valore iniziale di partenza a questo n. E qual è il valore di partenza giusto? 0 cioè la prima volta questo n vale 0 per noi è ovvio ma per il calcolatore non è ovvio devo dirlo esplicitamente altrimenti lui arriva qua e dà un errore perché dice che la variabile n non è conosciuta per noi era quasi scontato vabbè, la prima volta vale quello, vale 1 poi dopo, no invece no, io devo partire con un valore di n pari a 0 in modo che 0 più 1 faccia 1 che è esattamente il valore di n che devo avere dopo la prima vendita e come faccio a far sì che n parte da 0? Beh, dovrò smettere da qualche parte, in questo diagramma, un blocco n uguale a 0. Un blocco n uguale a 0. Fatemi disegnare da parte e poi lo spostiamo. Questo blocco n uguale a 0, dove lo metto? Lo posso met mettere sicuramente prima di qua. Prima del blocco A. Lo posso mettere qui? Lo posso mettere qui o lo posso mettere qui? Ho fatto tre ipotesi. Sicuramente lo metto prima di A, perché tutto questo è nato dal fatto che dentro A facevo N più 1. Lo posso mettere subito prima di A, subito prima dell'input, oppure prima di questo punto in cui i due fili si ricongiungono, e quindi subito dopo lo start. Allora, se io lo mettessi in, questi, in questo punto, o in quest'altro punto farei un danno, no? non funzionerebbe. Perché non funzionerebbe? Perché, immaginiamo qua, qua è più facile. Qua metterei n uguale a 0, qua, e subito dopo, dentro a, avrei n uguale a n più 1. Quindi la prima volta arrivo, metto n uguale a 0, calcolo n più 1, vale 1, lo metto dentro n, perfetto. Poi torno, a vendere, torno su, sono alla fine giornata, no, torno all'inizio, leggo il prezzo del secondo mazzo venduto, perfetto, metto n uguale a 0, e io incremento n fa 1. Cioè fa di nuovo 1. Perché fa di nuovo 1? Perché l'ho rimesso a 0. E io non devo metterlo 0 ogni volta che vendo un mazzo nuovo, riparto a contare da 0. No. All'inizio della giornata parto da 0. Poi ogni volta che vendo un mazzo nuovo, aumento se io mettessi questo n uguale a 0 dentro il ciclo starai azzerando il conteggio ad ogni nuovo mazzo venduto e quindi alla fine sto contando un mazzo solo, anche se ne ho venduti 20 perché ogni volta che ne vendo uno riparto da 0 l'unico luogo corretto in cui poter mettere questa operazione che è l'operazione che si chiama di inizializzazione cioè fornire un valore iniziale a una variabile è prima del ciclo prima che cominci il ciclo e dove comincia il ciclo? il ciclo comincia qua dove si ricongiungono queste frecce per questo che è importante avere i diagrammi strutturati capire l'inizio e la fine dei costrutti quindi andando un po' a ritoccare questo diagramma per aggiungere questa operazione noi dobbiamo mettere un n uguale a 0 all'inizio quindi riprendo il colore blu metto lo stato un pochino più in alto e qua ci metto l'n uguale a 0 metto n0 all'avvio e poi inizia l'operazione normale del, dell'algoritmo. Quindi io ho creato un ciclo, cominciamo a darci una terminologia che useremo molto, ho creato un ciclo, questo ciclo ha un suo contenuto, un suo corpo, un suo interno di questo ciclo che viene ripetuto più volte, Dentro, questo ciclo vengono, dentro il corpo di questo ciclo vengono aggiornate delle variabili in questo caso sto aggiornando il valore di n incrementandolo chiameremo questo modo di usare questa variabile contatore cioè questo n incrementandosi ogni volta l'effetto che fa è quello di contare e ehm, ogni volta che aggiorno questa variabile dentro il ciclo dovrò avere sicuramente necessariamente fornito un valore iniziale prima dell'inizio del ciclo, dovrò inizializzare prima del ciclo le variabili che vengono aggiornate o usate dentro il ciclo. Questi sono aggiornamenti che la prima volte faremo con molta calma, ma poi ci diventeranno, diciamo così, automatici. Se uso una variabile dentro un ciclo, devo chiedermi sempre qual è il valore che avrà all'inizio, quindi dovrò sempre inizializzarla prima. Ecco, questo qua già mi serve per rispondere alla prima domanda, nel senso che quando Joe arriva e mi chiede quanti mazzi di fiori sono stati venduti, e io gli dirò: Caro mio, caro Joe, eh, sappi che i mazzi sono n, quindi fatemi stampare semplicemente in un blocco di stampa, ti stampo il valore di n. È uno dei dati che vuoi sapere. Vuoi sapere, io ogni volta che vendo qualcosa ti aggiorno, dico: Guarda, ne ho venduti 1, ne ho venduti 2, ne ho venduti 3, questo valore parte da 1 e si incrementa ogni volta parte da 1 perché lui parte da 0 ma appena vendo un prezzo questo 0 non lo stampo, mai stamperò solamente il valore dopo che l'ho incrementato almeno una volta e poi vado avanti uh, vediamo quali sono gli altri requisiti mm, prendiamo l'ultimo che è facile il valore medio dei mazzi venduti come faccio a calcolare il valore medio? Beh, il valore medio di ciò che ho venduto sarà la somma di tutto ciò che ho venduto diviso n, n l'ho appena calcolato, però come faccio a sapere la somma? Non posso fare, lo scrivo qui, prezzo diviso n. Non posso fare prezzo diviso n perché prezzo, la variabile del prezzo è solo il prezzo dell'ultimo che ho venduto. Io dovrei sapere l'ultimo che ho venduto più tutti quelli che ho venduto prima, della stessa giornata chiaramente. Allora mi serve tener conto di quanto ho venduto finora, avere una variabile che si ricordi la somma di ciò che ho venduto finora, no? e chiamiamola S questa variabile perché S sta per somma, ci ricorda il concetto di somma, come la aggiorno? Beh, se io avevo una somma precedente e adesso vendo un nuovo fiore, un nuovo mazzo di fiori, questa somma si incrementa e arriva al valore pari al valore precedente più il prezzo dei fiori appena venduti allora io questa operazione S uguale somma uguale somma più prezzo la posso mettere sempre dentro il blocco A mi arriva un nuovo prezzo incremento N e aggiorno il valore della somma ovviamente questa somma avrà lo stesso problema di n nel senso che io all'inizio devo dire quanto vale s all'inizio della giornata questo s dovrò farlo partire da 0 quindi n uguale a 0 e s uguale a 0 lo scrivo qua perché se no non mi stava e a questo punto posso calcolare la media la media che sarà s diviso n e al mio capo Joe potrò far vedere che io so quanti ne ho venduti n e anche qual è la media dei valori okay. e così abbiamo gestito due dei quattro valori che ci erano stati richiesti con lo stesso meccanismo quindi ho Vediamo quali sono i concetti principali che abbiamo toccato finora. Il concetto di ciclo, ci permette di ripetere un blocco di operazioni più volte. Nel blocco di operazioni io mi devo chiedere esattamente cosa faccio ogni volta per aggiungere a ciò che già sapevo quello che ho scoperto adesso. E a parole, se vi chiedessi come fare a fare la media, voi mi rispondereste faccio la somma di tutti i prezzi e poi divido per n. Ma tutti i prezzi non li ho. Questo programma legge un prezzo quando eh, il nostro amico lo vende un mazzo di fiori, legge un prezzo, poi fa dei calcoli, ma quando passerà al mazzo successivo leggerà un nuovo prezzo, ma quello vecchio non se lo ricorda più perché in realtà lo mette dentro la stessa variabile, rimpiazza il valore vecchio col valore nuovo. Qui non c'è nessun momento in cui questo programma si ricorda di tutti i prezzi che ho venduto. Quello che noi diciamo a parole fai la somma di tutti i prezzi, non si può implementare con un programma fatto in questo modo. Devo implementarlo un passo alla volta. Somma il prezzo nuovo alla somma parziale che avevo finora. Quindi io mi sto tenendo di fatto, non tutti i prezzi, ma mi sto tenendo un parziale, S la somma parziale, che ogni volta aggiorno aggiungendogli un pezzettino. Se alla fine del programma mi chiedessi, ma senti, ma i primi due quanto costavano? Quanto, a quanto li hai venduti? Non lo so più. Questo programma non lo sa più a solo via via che vendeva qualcosa ha aggiunto a questo totale parziale, questo, parziale no, questo subtotale è un parziale alla fine S, questa somma parziale ha aggiunto via via i valori che vedeva con il risultato finale di avere sempre sotto controllo bene la somma ma non i singoli valori è un bene o un male? ma in questo caso è un bene perché non ci servono i singoli valori il nostro capo non ci chiedeva di, di avere i valori ci chiedeva di avere semplicemente la media e eh noi abbiamo fatto la somma perché ci serviva per calcolare la media quindi un programma non deve calcolare tutto, non deve avere tutte le informazioni ha ah, le informazioni che gli servono per calcolare l'output di cui aveva bisogno noi abbiamo visto due modi no? di usare delle variabili in un ciclo, questa è questa. d'S S calcolare una somma in più in generale io lo chiamerei accumulare un risultato, cioè Calcolo il risultato aggiungendo un pezzettino per volta. Lo posso aggiungere sommando, moltiplicando, dipende da che cosa devo fare. Questo schema spesso si chiama di accumulatore. Una variabile che parte da 0, parte da 1, parte da un valore iniziale vuoto e poi accumula un risultato poco per volta dando ad aggiungerci sempre dei pezzi. E poi c'è l'altra variabile più semplice, l'altro uso più semplice, che è quella dell'n che semplicemente parte da 0 e poi conta, e poi si incrementa. E questo è uno schema di programmazione, un pattern di programmazione che chiamiamo di contatore. Quindi noi, una volta che abbiamo ragionato per bene uno o due volte questi schemi, diremo che S è un accumulatore che accumula la somma dei prezzi e S è un contatore che conta il numero di, di trazione. E quando io dico contatore a uno che ha già un pochino di informatica nella testa, lui capisce subito che è una cosa che deve inizializzare a 0 e incrementare di una, di una unità all'interno del ciclo. No? sono dei nomi brevi, semplificati che, che usiamo no? per ricordarci eh, degli schemi ripetitivi di programmazione cioè in molti programmi ci sono degli schemi dei modi di usare le variabili dei modi di usare i blocchi che alla fine si ripetono perché sono i mattoni con cui costruiamo le informazioni con cui costruiamo gli algoritmi i mattoni elementari sono i blocchi del diagramma di flusso ma ogni singolo blocco è troppo stupido noi ragioniamo più in termini di gruppi di blocchi c'è il gruppo di blocchi che mi fa la scelta messo in certo modo scelta, ramo, ramo, ricongiunzione ho il gruppo di blocchi che mi fa un ciclo ricongiunzione, istruzioni blocco di scelta in fondo arco che torna indietro ho la combinazione di blocchi che mi fa un contatore a zero all'inizio incremento dentro un ciclo e così via il blocco di istruzioni l'insieme di blocchi che mi calcola un un accumulatore che mi accumula un valore mi calcola una funzione per pezzettini a zero all'inizio aggiorno dentro il ciclo e così via quindi nel fare esercizi semplici e questo è uno dei motivi per cui nella prima lezione insistevo sul provare a cimentarsi anche sugli esercizi semplici andiamo in realtà a imparare quelli che sono dei, degli schemi ricorrenti che poi troveremo sempre no? all'esame dici ma era difficile quell'esame? l'esame no guarda che in realtà si, era, si trattava di applicare quel, quel concetto che abbiamo visto nella Seconda settimana di corso, ma di applicarlo dentro un contesto più complicato. Ma il concetto alla fine è sempre quello: eh. cambiano i dati, cambiano, diventano più complicate, più complesse le strutture dati, ma poi alla fine i concetti base della programmazione alla fine sono sempre gli stessi, l'importante è riuscire a interiorizzarli molto bene. Allora, io per non andare troppo alla lunga mi fermerei qua, nel senso che non eh, non guardiamo insieme gli altri due requisiti qual era il mazzo più costoso e il mazzo meno costoso eh, vi do solo un suggerimento per, potare, per provare a pensarci voi queste sono due operazioni di calcolo del massimo e del minimo tra, due, tra una serie di prezzi chiaramente che ho visto allora il massimo e il minimo vi do questo suggerimento si calcola col metodo dell'accumulatore cioè ogni volta che arriva un nuovo prezzo aggiorno il massimo e come faccio ad aggiornarlo? Beh, se il nuovo prezzo è più grande del massimo che conoscevo si aggiornerà se il nuovo prezzo è più piccolo il massimo rimarrà a quello che c'era prima quindi in realtà la gestione del massimo e del minimo è molto simile alla gestione della variabile S che ad ogni giro si aggiorna un pochino allora, la somma è facile perché ad ogni giro si deve sommare il massimo può darsi che si debba aggiornare cioè crescere oppure può darsi che rimanga uguale allora magari quello che potete provare a fare è estendere questo diagramma di flusso che abbiamo fatto insieme aggiungendo anche magari disegnandolo un pochino, con un pochino più di spazio e aggiungendo anche queste due funzionalità il massimo e il minimo fate magari prima il massimo che è un pochino più facile e poi il minimo è quasi uguale tranne un dettaglio sull'inizializzazione ma sono tutte cose che ovviamente magari non su questo esercizio ma riprenderemo molte volte nelle, nelle prossime due o tre settimane su come si gestiscono questi, questi cicli e queste operazioni fondamentali conteggio, somma, massimo e minimo sono proprio il punto di partenza su cui si costruiscono gli algoritmi più complessi allora su questo io vi lascio chiaramente il materiale questi disegni più o meno artistici ve li metto a disposizione nel materiale del corso eh, e quindi li potete poi andare a, a recuperare a visionare e sp spero, diciamo così, riuscire a decodificare e invece la settimana prossima poi riprendiamo a cominciare a prendere questi ragionamenti e tradurre, fare il passaggio finale di traduzione direttamente nel codice Python e quindi impareremo al posto di disegnare il rettangolo al posto di disegnare il parallelogramma quali sono le istruzioni Python corrispondenti alla prossima settimana allora